Sono Alessandra Profeti e sono un'insegnante specializzata, una tazza terapeuta, mi occupo di bambini con disabilità, faccio laboratori di vario tipo anche con gli adulti, eh, quindi sono abbastanza abituata a lavorare su di me, lavorare sul mio corpo, però volevo vincere il timore rispetto all'altezza e quindi ho voluto provare questa esperienza. Mi aspettavo sicuramente, un'esperienza importante per esempio di percezione del corpo ma uh, oggi è stato molto di più perché è stata un'attenzione a tutto, sia al corpo, alle emozioni, anche alla simbologia che, che il corpo riesce a comunicare e, e tramite questi esercizi si molto in profondità, molto, più, eh, molto più, più di quello che ci si può aspettare o che si può programmare in anticipo. Sicuramente è qualcosa che consiglierei a tutti, eh, so che per i, per i bambini sarebbe un, gran, una grande dubbia, <ride> e, però anche per i ragazzi, gli adolescenti, gli adulti che hanno un po ancora delle riserve, dei timori, non solo rispetto alla paura e all'altezza, ma è proprio come mettersi in gioco su tutti i piani. E quindi veramente una bella esperienza. È stata molto guidata, molto sostenuta, un supporto passo passo. e Grazie, grazie a Marco, grazie a Giulio. Sì.